Ciao ragazzi e benvenuti e in questo video vi voglio parlare un po' di quello che sono i call center oggi. Parliamo innanzitutto di persone, almeno nel mio caso che mi occupo di marketing, che chiamano quotidianamente tutti i santissimi giorni e da tutte le ore. Ora io non voglio fare di tutto nel buon fascio perché qualcuno che mi avrà seguito in qualche video precedente avrà visto anche che sono una persona abbastanza colorita. Però c'è un però. Allora, questi call center richiamano quotidianamente tutti i giorni e a tutte le ore. Ripeto, non voglio fare tutto nel buon fascio, ma sono degli incompetenti, per non dire dei falliti sotto tutti i punti di vista. Molte delle persone che mi chiamano e che mi contattano sono i classici del forex online, il trading. Chiamano una banda di extracomunitari ed extracomunitari che a malapena sanno parlare in italiano. Porto l'esempio. Signore, ti chiamo per Forex Online. Già queste voci, a me personalmente, un po' per carattere, un po' perché proprio certe cose non riesco a vederle, mi stizzano in una maniera assurda. non riesco a stare fermo ad un solo posto fa parte sempre del mio carattere ma come dicevamo queste persone se non sanno parlare in italiano come cazzo si può pretendere che possano vendere a me come a voi un prodotto o un servizio pullulano sempre di più come abbiamo detto poc'anzi quelli che vogliono proporre il forex il trading quello che dico io se tu è extracomunitario sottopagato e ripeto non voglio essere razzista forse sembrerò lo sembrerò ma lo sono a tratti un po' diventato proprio a causa di queste persone ma se tu è extracomunitario vai a prostituirti sotto al padrone per 4 500 euro al mese non di più e quando ti va bene ti danno queste cifre è che in effetti tutti questi soldi non ci sono e allora perché tu extracomunitario, ignorante, cretino di merda vuoi andare a proporre a me di guadagnare migliaia di euro con un investimento di 250, 300, 400 e quello che sia quello che dico io se tu sei un sottopagato del cazzo come fai ad andare a proporre a me come ad un'altra persona un tipo di lavoro del genere? io lo farei per me stesso anziché lavorare e farmi il culo così in un call center a fare le morroidi sul culo io me lo faccio io sti investimento. e anziché prendere 4-500 al mese io prendo una cosa di soldi sostanziosa non è che sono scostumati la scostumatezza ormai da parte di queste persone è cosa normale, è cosa di tutti i giorni perché se io prendo attualmente il mio telefono e vado sulla lista dei bloccati e vedo che a te il numero di call center ti ho bloccato un minuto prima e da volta che ti ho bloccato due minuti dopo mi trovo nove chiamate bloccate dello stesso numero e ragazzi io credo che scostumatezza scostumatezza strafottenza me ne freghismo io non voglio fare di tutto nel buon fascio, non voglio dire che tutti i call center ragionino tutti quanti allo stesso modo, ma la maggior parte di questa merda che sta dietro questi telefoni purtroppo fa in questo modo. Questa qui è merda che pullula al telefono. Come in un video precedente ho detto che questa era merda che pullulava sul web, questa è merda che pullula sul telefono. Purtroppo questa è la nostra Italia. Sì, vai giù, avete capito bene. Adesso, addirittura visto che comunque hanno capito il gioco, perché fatto sta che la maggior parte dei numeri che chiamano sono tutti numeri stranieri, eh, Londra, Oxford, Miami, California e quant'altro, adesso che cosa fanno? Chiamano addirittura con numeri di cellulari, maggiormente tutti 351, che sono tutti quei numeri, laica like mobile, eh, like mobile, mobile. Mm. Quelle schede in pratica che si prendono anche non intestate, lo sappiamo benissimo, è inutile nasconderci dietro il mignolo. Che cosa fanno? Ti chiamano questi numeri, convinto tu che sia una chiamata importante, perché devi sciropparti la solita canzone «Signore, ti chiamo per proporti di forex di online» allora a me già queste voci come ho detto prima mi stizzano in maniera assurda sono come delle zanzare che si ripercuotono nelle orecchie e mi danno un fastidio enorme per di più vanno sempre a, a proporre le stesse cose e a qualcuno che addirittura l'ho fatto parlare che cosa fanno? magari il giorno prima ti chiamano con un numero il giorno dopo ti richiamano con un altro il giorno prima si chiamava Forex Special il giorno dopo Special Forex anche con i nomi non hanno nemmeno fantasia. Fanno letteralmente cagare loro e le persone che non li vanno a beccare li mandano a calci in culo a casa propria. Ditemi che sono razzista, ditemi che sono un uomo di merda, non ho assolutamente problemi. Per me è merda sono una banda di falliti perché una persona che abbia un po' di sale in zucca, io preferirei andare a fare l'operaio, lo schiavo del padrone, sì mi sta bene, ma andare a fare l'operaio, anziché venire a rompere i coglioni a me che magari sto lavorando in quel momento, volendomi abbindolare la classica truffa, perché non parliamo altro che di truffa, facendomi sborsare dei soldi dalla tasca, a te extracomunitario di merda che al posto di stare al paese tuo stai a rompere i coglioni qui dicendo che chiami dalla Romania, Cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando? Allora alla fine per me questi sono una banda di falliti perché non sanno fare niente nella vita, non hanno mai imparato niente e continueranno a non fare niente e tutto questo, come al solito, è causa del nostro governo di merda che li accoglie pure nel nostro paese. C'è pure gente che non fa i call center per fare forex, ma c'è comunque tantissima altra merda che rompe i coglioni da mattina a sera. Ripeto, io chiedo scusa per il mio linguaggio colorito, ma sono uno di quelli più tartassati da mattina a sera. Magari non ti chiamano per il forex, ti chiamano perché vogliono proporti Telecom, vogliono proporti Vodafone, vogliono proporti Wind se tu ti presenti dicendo signore salve buongiorno buonasera avrei una proposta da farle per quanto riguarda la compagnia telefonica wind telecom eccetera eccetera magari è probabile che io ti stia a sentire oppure ti dica guarda non sono interessato e ti riattacco il telefono invece adesso che cosa stanno facendo la chiamo da parte di Vodafone perché abbiamo un'offerta per lei eh, siamo della Vodafone tu sei della Vodafone tu sei della Win, perfetto, dammi tutti i numeri, dammi tutte le informazioni fammi vedere se sei della Vodafone oppure no, perché mi è capitato in passato a una persona del genere che gli ho chiesto questa informazione e mi ha attaccato il telefono, ma la cosa bella è che mi chiamava con un 351 che sono riuscita a ricontattare io con un altro numero, dicendo o mi dai i tuoi dati, oppure io che sono uno dei proprietari della Vodafone non era vero ovviamente ti vado a denunciare vado a portare la tua telefonata che tra l'altro ho registrato direttamente ai carabinieri morale della favola mi ha riattaccato il telefono mi ha fatto richiamare da un altro numero che, dicendo che era il titolare di questa agenzia di call center chiedendomi scusa per come avesse parlato la sua operatrice perché loro non sono né della Vodafone né della team ma fanno solo da intermediari e poi alla fine si è visto che a una di queste persone grazie ai carabinieri all'intervento fortunatamente che c'è stato una volta dei carabinieri che non facessero nemmeno da intermediari ti facevano fare il classico contratto vocale e alla fine lo usavano per fare porci comodi loro, per fare altre cose. Quindi alla fine ragazzi, diffidate da queste persone. Se potete, anzi, vi do un, un consiglio spassionato, scaricate tutte le app più possibili e inimmaginabili. E smerdiate subito quando vedete questi numeri. Perché sì va bene il call center, ma per me il call center va bene quando lo chiamo io, cliente, che voglio chiedere informazioni. No che devi venire a rompere coglioni tu a me. Questo è tutto raga. Per qualsiasi cosa, volete magari sapere il nome di qualche programma, qualche software per bloccare questi seccatori, giù in basso in descrizione mi contattate, ci sono tutti i miei recapiti. Ciao a giù, alla prossima.